Arturo il postino! Ups, brutto carattere. Nome? Enrico. Luca. Nome della compagnia? Compagnia delle frottole. La compagnia delle frottole. Qual è il tuo personaggio nello spettacolo? Arturo il postino, innamorato di Laura. Ambrogio, il padrone della locanda, che proviene da Giarratana, in provincia di Ragusa. Enrico, dimmi un difetto di Luca. Andato con Tito. Luca, dimmi un difetto di Enrico. Un po' troppo melodrammatico. Diciamo che un necrologio forse un pochino più allegro. Enrico, dimmi un pregio di Luca. Beh, ha gli occhi eccezionali. Luca, dimmi un pregio di Enrico. Eh beh, Enrico è il romantico per eccellenza, grande adulatore, grande amante delle donne. Dove sarà lo spettacolo? Ad Asti. Ad Asti al palco 19, ore 21, alle ore 21. Convinci il pubblico a venire allo spettacolo. Venite subito ad Astia o la locale dell'immigrante. Venite anche di fuori. E non potete mancare, c'è uno spettacolo pazzesco. Ma che cosa sto dicendo? <ride> Ma non è vero?